Ciao e benvenuti in un nuovo video Sì, sono tornata alla mia postazione con anche un faro nuovo quindi ditemi tutto dovrebbe fare luce senza però andare a falsare i colori ho fatto dei test swatch e mi sembravano reali quindi adesso sembra che siamo a posto finalmente comunque sto sistemando anche la, la postazione su così nel caso che avronto la casa siamo a posto finché sono in tema di bla bla Dico solo una cosa perché è un commento che spesso e ultimamente sotto i video vedo spesso e ho sempre risposto però rispondo una volta per tutte così basta perché le ditte mi mandano i prodotti se ho così pochi iscritti non sono un influencer è vero ragionissima il mio lavoro è un altro quindi io creo contenuti per queste aziende, va bene? Quindi loro mi inviano i prodotti per questo modo. Poi posso anche mostrarveli sul canale. Non sono un influencer solita con 50 milioni di iscritti, ma comunque sia, piacciono i miei contenuti e mi inviano i prodotti. Quindi se non fate questo tipo di lavoro ed è, non, ne create, non siete in collaborazione con loro per creare contenuti per loro ed è, e volete però sul vostro canale mostrare i prodotti o ve li comprate, che ci sta, basta che lo dite oppure provate a contattare le aziende però io non so che cosa farci quindi non è... è inutile, sì, avete ragione, non sono una classica influencer Mi il mio lavoro un altro quindi vi li mostro anche perché penso che siano comunque molto utili fine polemica, ok? Ed è quindi non rispondo più, sotto i messaggi, a vedere video e oggi vi voglio mostrare questi prodotti di Revolution e I Heart Revolution. I Heart Revolution è la prima volta anche io che testo qualcosa. Revolution classica la conosco, I Heart Revolution che è la parte più economica di Revolution perché Revolution è fatta di tante ehm, come si dice? tanti settori quindi c'è Revolution che è quella classica che ha dei buoni prodotti poi c'è Revolution Makeup, Revolution Pro iArt Revolution c'è tutta una serie di idee okay. allora questi prodotti mi sono stati inviati in collaborazione con Revolution da Douglas ok? dunque Andiamo a vedere perché qui ne ho diversi che ho solo sbirciato ma sono tutti chiusi e sono per tutti i prodotti disponibili da Douglas online oppure negli store fisici oppure anche sul sito di Revolution che non so se vi convenga acquistare sul sito di Revolution classico perché è inglese e quindi c'è sicuramente la dogana. Eh, perché lo sapete, ve l'ho già detto, l'Inghilterra e l'Italia non si piacciono quindi cioè, bloccano sicuro, la dogana c'è cioè, sicura io partirei con I Heart Revolution perché vedo che ci sono solo due prodotti che però mi interessano alquanto in quanto abbiamo due ciprie allora, questa è la Peach Baking Power da 22 grammi questa qui ed è al profumo di Pesca, e adesso lo scopriremo. Mentre questa è la Coconut Baking Power, sempre da 22 grammi, è una polvere libera in cipri, cipri in polvere libera al cocco. E quindi a ah, direi che ve le mostro tutte e due. Eccola qui: questa è quella alla pesca. È una bella scatolotta dentro al suo puff ed è chiusa quindi adesso la andiamo ad aprire anche perché mi serve e andiamo ad aprire non so come anche perché ho oh, sicuramente la lancio ovunque allora proviamo a fare così anche perché voglio provarla e nello stesso tempo dirvi se sa di pesca aspettate un secondo Ok, dunque, potevo prepararmelo un pochino prima, ma non sarebbe stato altrettanto bello. Allora, hmm. vediamo, dunque, la cipria è così, Questo è il colore, sì, questo faro mi piace, perfetto. Non sfarsa assolutamente il colore. Io la sto usando, ma di pesca sa poco. Sincera, sincera, sincera. Ma magari quella al cocco invece ci darà più soddisfazioni, che ne sappiamo noi. Anche perché quella al cocco è sicuramente bianca, mentre questa ha un tono leggermente più pescato. Quindi stesso discorso, stesso puff, andiamo sempre a togliere la nostra bella pellicolina, mi aiuto con lima perché così vado piano, perché se no se tiro su di forte è sicuro che faccio uno di quei macelli il problema della polvere libera. Però per il resto la polvere libera è un sacco, soprattutto con la mia pelle mista la polvere libera... È... Allora colore questo qui che è così e la mettiamo vicino che effettivamente è più bianca guardate la differenza ok. e non sa assolutamente di cocco benissimo andiamo avanti però da come spolvera e da come sono ridotti ottimi pantaloni direi che non si mette, direi che comunque sia mm, e è la polvere libera, bella, impalpabile, bella, setosa, ci può piacere, assai. Ma andiamo avanti con gli altri prodotti, che sono invece tutti della linea Revolution classica. Quindi abbiamo diversi prodotti, li tiriamo fuori tutti, ecco. Dunque, la linea è questa. È la Rehab. Rehab si dice, ok Dunque abbiamo, vediamo un po', restiamo sulle polveri Baking Power, questa Radiant Finish Setting Power da 30 grammi Bello il pack Ok, questa differenza dovrebbe avere solo il tappino No, la pellicola anche questa Ok, ormai siamo navigate ho paura ho paura ok allora andiamo a vedere nel tappino in questo caso il tappino è piccolo Oh, particolare molto particolare guardate qui cos'è è gialla non capisco allora, non capisco, non capisco ha una texture super opacizzante, dice qualcosa illuminante cipria fissante illuminante, allora fissante sì assolutamente sull'illuminante ho qualcosa da ridire però la testerò meglio e vi saprò dire che fa anche rima andiamo avanti finché sono così macchiata con cosa abbiamo qua allora abbiamo under -A primer eye bright corrector con il cortore per gli occhi questo è il bright light highlighter quindi il cortore illuminante Retinol Rescue Primer e poi una palette che non è della stessa linea ma è della Maffashion. Allora, Maffashion. Allora, partiamo con i mh, correttori. Prima dai su. Allora, andiamo con questo correttore Bright Light Eye Light Lighting Beam Pink con Quarzo. Dovrebbe essere un correttore. La quantità c'è scritto. 3 ml fatto così, questo è un correttore illuminante, sì, ma questa linea Rehab ha le proprietà di unire makeup e skin care, quindi dovrebbe andare anche ad avere un effetto leggermente curativo. È fatto a pennellino, ricorda un po' il Maybelline. Prima o poi arriverà. Beh, questo dimostra che è davvero nuovo. Ok, ma prima o poi arriva... Oh. Una leggera accenno di colore lo vedo. Vedo una leggera accenno di colore. Ancora no. Oppure il colore c'è, vediamo. ah ma è proprio l'illuminante ah ma un illuminante in crema ok non potevo arrivarci illuminante è illuminante bello non mi piacciono molto gli illuminanti in crema perché è anche questo hanno la texture mh, in olio e le texture in olio anche se è bello luminoso poi una volta sfumato ed è per tutti i giorni tendono a eh, non piacere alla mia pelle mista però vediamo come si comporta ma adesso veniamo a quello che ci può piacere di più che sono il correttore era questo il correttore illuminante eh, Magic Cake Bright Corrector da... Da leggera a medio, la pelle da chiara a media, correttore illuminante, anti -occhiaie. Andiamo a vedere la confezione, eccola qui, molto carina. Il colore, è, ve l'ho detto, la quantità è un 8 grammi. ecco questo ci piace. Anche questo è chiuso ma che bello questo fatto che i prodotti sono chiusi sarà che io ero abituata alla essence che... ok non oh, è benissimo è in crema è un pesca pesca chiarissimo che può andare bene da primer sotto gli altri eh, sotto gli altri correttori più un eh, corregge gli occhiaie un pochino e più dopo si va sopra con un altro correttore ma adesso ce n'ho messo un po' di più quindi ve lo mostro si vede, eh, è carino è carino, andiamo con gli ultimi prodotti poi dopo prima di fare lo swatch mi, mi pulisco questo è il line fix under eye primer, corre hub appiana tutte le linee del contorno occhi è fatto così, quindi allo stesso pack del correttore sempre un 15 grammi quindi ce ne è anche un bel po' ecco anche il suo tappino sapete che a me non piace prelevare i prodotti con le dita però in questo caso sono pulite fatto così e diventa trasparente faccio un po' fatica forse bisogna scaldarlo un pochino prima e con 16 gradi in casa che cosa volete che si scaldi? ok mm, si sì. è trasparente si sente solo il dovrebbe vedere come si comporta ma per adesso è completamente trasparente ma resta lascia la pelle molto vellutata e morbida e ora sono curiosa dimeticone dimeticone che non è che faccia male basta sapere se c'è o no e però per questo effetto riempitivo e così vellutante ci sta ultimo prodotto della rehab retinol rescue quindi già fatto che abbia retinolo è perfetto e ceramic, ceramide questa è la base per pelli chiare questo è il primer viso quindi perfect base for makeup application quindi è per il viso andiamo a tirarlo fuori è un 18 ml Bello l'applicatore in silicone trasparente, andiamo qui. Ah, è proprio trasparente anche lui, per forza che non si vede trasparente. Mmm, mm, Mi può piacere... Poi contiene retinole quindi fa sempre bene dimeticone anche lui basta saperlo ed effettivamente soprattutto per chi ha la pelle mista e grassa il dimeticone eh, ci sta ok ma adesso se in tutta questa confusione che ho fatto vado a pulirmi andiamo a vedere la palette che è quella che interessa un po' tutti lo so ok finché ci sono mi pulisco anche i pantaloni con la stessa salvietta e andiamo a vedere la palette perché è ancora chiusa la mia però l'ho vista online l'ho vista per alcuni contenuti e secondo me allora ve la mostro questa qua si chiama Ma Fashion Ma Fashion My Beauty Diary eh, penso che sia una collaborazione è una palette da 15 cialde da 0,9 grammi siete pronte? Revolution è mh, nota per queste palette un po' particolari che richiamano alcune eh, cose particolari oppure perché fa dei dupe in questo caso la palette è questa è un diario cioè è in velluto interamente in velluto qui è anche trapuntata l'elastico è proprio un classico diario poi dentro è fatta con lo specchio e questi ombretti che adesso tolgo ok così ditemi voi <ride> adesso andiamo a vedere perché sono comunque A, B, C, D, E fino da, dalla A alla O quindi proprio A a lettere e andiamo con la B C D Che per ora è quello più polveroso, andiamo a provarli. Prima fila, belli illuminanti, belli sono un po' colori di transizione, perché non, non è che si vedano poi tantissimo. Vanno bene, c'è un rosina pescato, aspettate, ma io posso mettere l'elastico in modo che la tenga chiusa? Sì. Geniale c'è un rosina pescato ci sono dei colori un po' scimmerini. ci sta andiamo avanti questo non ha una texture molto sottile i brillantini si sentono un po' marrone opaco che ci sta sempre bene altro marrone opaco questo che è particolare ha una texture particolare e sembra cremoso guardate sembra cremoso e andiamo con l'ultimo che è sempre opaco e qui dobbiamo avere un po' più di colore Tranne quest'ultimo, andiamo a vedere, opaco, opaco, cremoso, allora qui ci siamo già di più, questo qui è quello cremoso e si vede, l'ultimo non ha molto colore però ci sta, ci sta già di più con colori. Allora, prima di dirvi cosa, un'idea mia, vediamo l'ultima fila perché così ci sta meglio. Ultima fila, oh, mamma mia, questo era super cremoso. Guardate, mi sono sbagliata, ho proprio infilato il dito dentro, si è spostato ai lati. Mamma mia, questa è crema. Questo è più duro, sempre sullo stile cremoso, ma più duro. Ok, gli altri sono passabili. Il primo, che è il K, attenzione, perché è davvero molto cremoso, che è questo. È luce. Andiamo avanti. Qua ci siamo, qua ci siamo, qua ci siamo, bene bene bene, bene. allora guardate com'è ridotta la palette, perfetto, tranne questo che gli ho infilato il dito io, le altre sono i tre opachi questi, sono un po' polverosi, gli unici polverosi, ma per il resto, che poi andrebbe così ma non riesco a girarli mi piace, mi piace bella, classica eh, abbastanza tranquilli come colori gli opachi non sono troppo polverosi si sumano abbastanza bene non perdono troppo colore mi piace, buona buona palette e mentre mi pulisco i prodotti sono finiti e voglio sapere da voi che cosa ne pensate se utilizzate i prodotti di Revolution so che ci sono anche in alcuni OBS o coin, non lo so, fatemi sapere perché da me non ci sono ed eh, comunque c'è il rivenditore Douglas, sia online sia negli store fisici ci sono altri rivenditori un altro che mi dite spesso è Pink Panda che però io sinceramente non, eh, non conosco cioè, no, conosco, so cos'è Pink Panda famoso Panga, ma non, eh, non ho mai provato non, eh, non ho mai acquistato da loro e quindi non so neanche come sia il sito ed è eh, basta io ringrazio intanto Revolution ed Douglas per questa collaborazione ed aspetto voi per farmi sapere che cosa ne pensate, quale vi piacciono di più, questa è stupenda, ed ehm, fatemi sapere se vi incuriosisce, cosa vi incuriosisce di più e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!